la tecnomagia è uno strumento di comunicazione, cioè nessuno di noi nasce privo di bisogni o con tutto già chiaro, tutto spiegato, che si ricorda tutto perché sono nato, quali sono i miei talenti, che cosa ci faccio nella vita, qual è il ruolo originario con cui mi sono incarnato, è tutto una, una scoperta questo, cioè nel momento in cui nasciamo la mente inizia a svilupparsi e pian piano ci dimentichiamo tutto. Alcuni di noi si ricordano ad esempio di momenti dell'infanzia dove invece era molto molto chiaro in che cosa sono brava e in che cosa no, che cosa devo fare che cosa invece devo evitare, cosa mi piace e che cosa no e poi pian piano crescendo soprattutto con lo sviluppo della personalità già dai primi anni eh, si perde questo contatto così diretto e inizio a domandarmi ma sono bravo in questo perché me l'hanno insegnato gli altri e quindi ho acquisito una tecnica, una capacità o sono bravo per una parte magica? Quindi ce l'ho innato dentro di me, nell'anima, più nel profondo di quello che mi hanno insegnato solo nel fare questo talento sono brava io in questa cosa o sono brava perché tutto sommato mi hanno fatto studiare in questa direzione, un po' per convenienza, un po' indirizzata dalla famiglia, un po' per caso e ho acquisito competenze in questo. No? È tecnica o è magia? Allora la cosa interessante è che la, la scelta di rendere la nostra tecnica qualsiasi sia magica sta completamente a noi cioè diventa uno strumento di comunicazione quello che noi siamo diventa possibile espanderlo come questa pallona colorata come questo campo energetico che dall'omino si allarga in tutti e tre i corpi no c'è anche tre colori e raggiunge anche altri omini per primo questo qui ma poi a me piace pensare ce ne siano tanti altri sopra, sotto, dietro, di fianco alla carta, ci sono anch'io, questa emanazione di un campo energetico che è il talento, che è proprio il ricordo originario no? di chi sono, qual è la mia essenza, cosa sono venuta a portare eh, in, questo, in questo universo, in questo intreccio dell'esistenza, si espande nel momento in cui c'è, sì, la magia dentro di noi, cioè l'anima l'invisibile, il, il ricordo dell'anima, di chi siamo, la sua connessione con lo spirito, con la sorgente da dove veniamo, ci eh, spinge da dentro, no? come un, un calore, un'emanazione che spinge vuole essere portata nel mondo, perché in fondo è per questo che siamo nati, non per altro. Diventa possibile portarla fuori, diventa comunicabile anche ad altri omini, questa nostra magia e ci rende felice portarla anche al di fuori di noi nel momento in cui c'è una tecnica. Ma la tecnica è uno strumento, è la ruota su cui metto il carro, ma cosa porta questo carro? Ma, ma lo so solo io, cioè non dipende dalla ruota. È indispensabile però, se no si rimane fermi dove si è o si fa una gran fatica per percorrere per due metri. Quindi Diventa interessante la nostra comunicazione su tutti i corpi quando uniamo la tecnica e la magia e diventa una tecnomagia e la tecnomagia assume davvero tantissime forme, tantissime. La, la forma più evoluta, più figa di tecnomagia che io conosco ad esempio è il Corso dell'Angelo. Il corso dell'angelo è una cosa strepitosa perché dall'inizio alla fine c'è una tecnica molto precisa, ci sono delle meditazioni, ci sono dei passaggi energetici, ci sono delle condivisioni, delle domande specifiche, dei movimenti, c'è una tecnica solida, strutturata che poi nei decenni, figuriamoci nel ripeterlo e nel portarlo in giro per il mondo, si è, si è consolidata, ha preso vita, no? ha creato come una scia ancora più forte, facile da seguire, ma al di là della tecnica se non ci fosse una canalizzazione di fondo, se chi lo insegna ad esempio questo corso non avesse un contatto con quello che sta insegnando sarebbe una serie di bei movimenti, di belle musiche, di momenti suggestivi, ma poi tutto rimane lì, non si va oltre, no? Ci vuole la tecnica e ci vuole un apporto magico senza, non si va da nessuna parte, di, di nessuno di questi due, perché per quanta magia io possa avere dentro, se non trovo una tecnica qualsiasi per portarla fuori, sarò sempre molto infelice, perché sarà sempre solo per me e continuerò a farmi un sacco, come si dice, tra gli illuminati di seghe mentali, io a cosa servo, la mia vita è inutile, qual è il mio scopo nel mondo, che cosa sto qui a fare, sono sempre, so tutto e mi sembra di non applicare niente, ho tante doti dentro ma mi sembra che nessuno mi veda e me le riconosca e via di questo passo. No? Nel momento in cui trovo un ponte di tecnica perché per comunicare eh, non solo a livello d'anima ma anche a livello intellettivo, anche proprio a livello di personalità, perché anche quella c'è abbiamo bisogno di un tramite, di un linguaggio comune, e la tecnica è un linguaggio comune in questo periodo dell'esistenza dell dell'essere umano. Ecco che immediatamente diventiamo felici. Poter eh, raccontare qualcosa a qualcuno della nostra essenza, di quello che siamo, magari non ci porta un beneficio concreto o non ce lo porta nell'immediato, o non quello che avevamo in mente noi. Ma prima di questo ci porta una felicità incredibile, perché invece di aspettare che gli altri ci dicano sempre ti vedo, ti riconosco, so chi sei, brava, piuttosto che eh, ho capito chi sei davvero, siamo davvero in contatto, e bypassiamo completamente questo problema, e iniziamo intanto ad essere noi in contatto con noi stessi che è un passo indispensabile, perché gli altri ogni tanto possano intravedere chi siamo. Ci rende felici, ci ricorda chi siamo, ci ricorda perché siamo vivi, rimette a posto, davvero in un attimo, le priorità dentro di noi. Non risolve i problemi che la vita costantemente ci pone immancabilmente, piccoli, grandi, strani, semplici, immancabilmente, non risolve le problematiche della vita. Ma mette in proporzione quello che accade nel fare, lo collega con la ricerca del ricordo nell'essere e questa è la cosa più importante da fare quando siamo vivi. Ricordarci chi siamo, cosa siamo nati a, a, ad essere ed esserlo, punto. Questo è un po' come fanno i fiori, no? lo dico quasi tutte le mattine. È un fiore dall'inizio non ha la mente, quindi non, non accade come a noi esseri umani, non si dimentica che fiore è, non si ricorda cosa fa un fiore nella vita, non si dimentica di che colore è, sa tutto. Nel momento in cui sente che è il momento di sbocciare, non si domanda ma io sarò una margherita o una rosa? sa esattamente, si apre per quello che è. Si mostra esattamente per quello che è, con il suo specifico colore, con il suo profumo, rilascia le sue essenze. Non si è dimenticato mai niente. Ecco, noi esseri umani andiamo nella dimenticanza per trovare poi il cammino del ritorno a chi siamo. Ma una volta che troviamo chi siamo, cioè non è prima mi ricordo tutto per filo e per segno chi sono e poi allora inizierò ad esserlo, lo ricordo via via, un passo alla volta, no? con un approccio tecnomagico, mettendo sempre assieme la mia tecnica, qualsiasi essa sia, con la mia magia, un passo alla volta. Se no l'anima si ricorda tutto e la mente e il corpo rimangono indietro e sono molto infelici dicono sì, dentro ho un ricordo magnifico ma è tutto molto astratto, e come faccio a dare un nome a chi sono, come faccio a trasporlo in un talento, come faccio a raccontarlo anche solo al mio migliore amico, non trovo le parole, non, non si contestualizza niente, mi dà tanta infelicità non riuscire a portare fuori una cosa di questa importanza. E invece, la tecnica e la magia insieme anche nei piccoli problemi quotidiani mi danno modo d'applicarla subito la mia magia e uno dice vabbè ma la mia tecnica qual è io non ho mai studiato niente non so fare niente almeno una cosa la sappiamo fare tutti almeno una c'è chi è bravo a scrivere c'è chi è bravo a disegnare c'è chi è bravo a cucinare chi è bravo a fare la ginnastica chi è bravo ad arrabbiarsi quello siamo tanto bravi tanto anche io sono cintura nera. Siamo bravi in tante cose che magari non sono mistiche come vorremmo, non siamo guaritori che ti guardano e immediatamente oh, la grazia è scesa su di me. Sarebbe bello ma uno dei miei talenti è sapermi incazzare come una bestia. Quando serve lo uso, non quando perdo il controllo ma quando decido di usare questa energia. Uno dei miei talenti è vedere le geometrie delle persone, ma è uguale. Uno dei miei talenti è fare un panino alla Nutella, buonissimo, chi l'avrebbe mai detto? Chi mi conosce ora farà, oh, veramente? Non ci posso credere. Altre cose che cucino fanno schifo, completamente, a volte piange la gente quando le mangia, ma il panino alla Nutella, fare il panino e spalmarci sopra la Nutella, uno dirà, sai, sai che roba, no? sai che alta cucina, vabbè non sarò master chef però quello mi viene bene, è uno dei miei talenti. Se lo uso mettendo assieme la tecnica di fare sto semplicissimo panino e la magia di metterci il mio talento dentro, di individuare il momento giusto per offrire questo panino, di cavalcare il mangiarsi un panino assieme per aprirsi a un dialogo diverso, anche solo di portare un momento di cura, di conforto e di benessere, senza dire niente, senza fare il maestro sceso in terra, che proprio non è il caso. Ho fatto un passo tecnomagico, sono un passo più vicino al mio ricordo. Ma è così facile? Non bisogna andare a fare un pellegrinaggio di mille anni, non bisogna avere le illuminazioni e parlare col Signore e la Madonna, no, perché se mi immagino che ricordarmi chi sono passa solo da quello, eh, magari per me passerà da quello, ma quanta infelicità, quanto... quanta solitudine, quanto dolore devo passare prima di arrivare lì, ci sono anche altri passaggi più piccoli, più umili, forse anche più consoni, più quotidiani al vivere sulla terra, che possiamo fare, basta che vogliamo. Certo che fa più figo no? dire io ho visto l'apparizione della Madonna eh, e io invece ho fatto un panino alla Nutella. Però poi il passo verso ricordarmi chi sono, verso ritrovarmi, che alla fine quello conta, verso il contatto con il mio ricordo, con la fonte di spirito da cui vengo. Eh, lo so solo io se è stato più forte in un modo o più forte in un altro. Non rendo conto a nessuno, non c'è nessuno di fuori che mi può dare una misura. Quindi nella giornata di oggi una cosa che si può tentare di fare è di mettere assieme la tecnica e la magia. E siccome la vita ci propone continuamente sfide tecniche, dal rubinetto che perde, al tappeto da portare in lavanderia, al problema di lavoro da risolvere, all'imprevisto, bello o brutto da gestire... Allora nella gestione tecnica della nostra giornata tentiamo di mettere in atto tutti i nostri talenti per unire la tecnica e la magia e alla fine della giornata vediamo se abbiamo tanta o poca energia e soprattutto, che è la stessa cosa, tanta o poca felicità. È un esperimento parecchio importante questo. Fatemi sapere come va se ne avete voglia. Thank you.